da un laboratorio come, come è adesso da quattro anni e prima l'ho sempre fatto parallelamente al, al mio lavoro principale uh -huh. che poi per questioni di, di mobilità ho dovuto abbandonare quindi sono riuscito ad aprire questo laboratorio È anche quello è un altro strumento che fa parte poi della, della vasta gamma di strumenti, come si diceva prima, che ogni nazione, ogni continente ha. Si ottiene dalla lavorazione di scatole metalliche che normalmente possono contenere cioccolatini, biscotti, comunque alimenti. E, um, questo è uno strumento che deriva dai, dal cigar box guitar, che è uno strumento che, viene fa che veniva fatto eh, nei primi del Novecento nella zona di New Orleans dove praticamente, praticamente è nato il blues il blues lo facevano appunto con queste chitarre ricavate da scatole di sigari da qui il nome cigar Box Guitar poi dopo le hanno realizzate anche in, con altre scatole quindi utilizzando anche le scatole metalliche e sono strumenti molto poveri così come è la tradizione proprio del, del blues, del delta no? E possono essere costruiti a tre o a quattro corde quello classico però è quello a tre corde come in questo caso